Ciao ragazzi, buongiorno, bentornati nel mio canale, oggi un video che ho portato solo una volta ma vi è piaciuto e quindi ho pensato di riproporvelo, di conseguenza ho bisogno del vostro feed e sapere se questa tipologia di video vi può interessare o se non ne volete vedere più potete lasciare un mi piace o un non mi piace lasciarmi un commento per scrivere come migliorare, come farlo, cosa volete vedere insomma, lascio la parola a voi io invece intanto vi mostro eh, il nuovo video appunto che eh, sarà un vuoto alla spesa nel primo video eh, sono andata al penny quindi giocavo in casa perché comunque è un supermercato che Uh, conosco uh, questa volta invece andiamo in un supermercato che si chiama centro commerciale discount ha un logo arancione con uh, le scritte blu e, ma se lo cercate su google lo trovate sicuramente e niente ho provato questo nuovo negozio e questo è quello che ho trovato dunque cominciamo qui ho preso del pane e quello che ho scelto oggi è un filone bianco un pugliese, questo qua è bello morbido, dei caserecci morbidissimi anche questi e questo qui che è il pane con le patate che è veramente molto molto morbido, insomma avete capito ci, ci piace il pane morbido poi per la colazione ho preso dei cereali e questa volta ho scelto le palline di cereali al cioccolato al latte e cioccolato bianco e il muesli ehm, con il 42% di frutta poi per i figli e per la merenda io ho preso questa volta merenda dolce perché con la salata ce l'ho già e ho scelto dei torcetti al burro dei tortini e eh, dei canestrelli avrei potuto prepararli io ma in questi giorni non ho tempo quindi ho preferito comprarli così come eh, il pane purtroppo mi ritrovo spesso a comprare gli ingredienti per preparare le cose e poi quando sto per arrivare alla cassa mi rendo conto che in realtà non ho il tempo per farlo e quindi alla fine li prendo già pronti poi pasta la pasta ehm, scelgo sempre quella integrale se è bio ancora meglio e ehm, tranne per gli spaghetti che ehm, per fare alcuni piatti tipo il pesce secondo me eh, bisogna assolutamente usare quelli bianchi normali perché altrimenti non hanno lo stesso gusto quindi per pasto ho preso le linguine, eh, spaghetti e bucatini poi ho preso penne e di eh, tagli rigati questi qua li uso per la minestra come questi, sono tortellini alla carne anche questi vai, vado a farli con il brodo adesso rincomincia il periodo delle minestre e eh, i gnocchetti sardi, che li amo, sono buonissimi. Per quanto riguarda il frigo, eh, latte senza lattosio. Noi utilizziamo questi per il semplice fatto che eh, soltanto il latte, tutto il resto dei latticini no, ma soltanto il latte eh, ci fa venire boh, quei 10 minuti di mal di pancia subito dopo che lo beviamo, quindi preferiamo questo così ci evitiamo, evitiamo il problema. Mozzarella, formaggio grattugiato, e uh, yogurt con la frutta frullata rigorosamente io odio la frutta in pezzi uh, dentro lo yogurt e quindi lo compro con la frutta frullata e anche per questo anche se avrei potuto farmelo perché per fare lo yogurt in casa non bisogna avere tempo in realtà però anche perché boh, ogni tanto anche comprato è buono questo è quello che ho preso sistemo questa roba e vi faccio vedere cosa ho preso di frutta e verdura poi i prodotti per il bagno allora continuando ho preso eh, due tipi di tè io mi sono resa conto di avere veramente un problema con i tè perché ogni volta che vado al supermercato compro tè che siano 40 gradi fuori o meno 10 io compro dei tè cioè delle tisane più che dei tè e questa volta ho scelto curcuma indiana con fave di cacao e mela d'oriente al gusto di mela e fico non lo so, se volete, vi faccio vedere anche la mia collezione di tè, ma potreste veramente spaventarvi dalla quantità di tè diversi che ho. E, e poi della vaniglia: della Roma alla vaniglia, non ho trovato eh, la bacca, e quindi ho preso queste. E queste le avevo presa appunto per fare i biscotti, però poi alla fine li ho comprati perché, come vi dicevo, non ho tempo questa settimana. Poi, vabbè, carta igienica, questa volta non c'era molta scelta per quanto riguarda la carta igienica, quindi ho preso quel che c'era e questo che è ehm, quello per le zanzare per mandar via le, le zanzare e ho trovato quello green questa volta per fortuna con oli essenziali naturali bellissimo in più ho preso anche dei dischetti di cotone purtroppo non sono né eh, riciclati né riciclabili non sono riuscita a trovare quello che cercavo quindi mi sono contentata e eh, questi prodotti qua ve li mostro adesso però non li ho presi al supermercato li ho presi in un altro negozio ma siccome li ho comprati sempre oggi ve li mostro comunque ero alla ricerca di cose particolari però non sono riuscita a trovarle, quindi alla fine vabbè ho preso quattro cose a caso di cui non ho neanche avuto il tempo di eh, leggere gli ingredienti quindi insomma spero di non aver preso troppe schifezze e ho preso dell'acqua micellare all'aloe vera uno scrub per il colpo Wellness. Ecco, ehm, questo è uno di quei prodotti che non compro mai perché eh, costano, hanno un prezzo assurdo e eh, farli a casa è troppo facile e veloce. Quindi ho voluto provare per la prima volta, a comprarne uno per la prima volta, poi struccante bifasico. Questo è di Bioteca italiana al melograno, il colluttorio, e poi questo prodotto che non l'avevo mai visto ed è un detergente in stick all'acqua di cactus e ibisco boh, chissà andremo dopo a leggere uh, gli ingredienti poi se volete scoprire e conoscere qualco, qualche prodotto in particolare fatemelo sapere qui sotto lasciatemi un commento e niente, questa è la roba che vi ho mostrato ora e ok, arriviamo alla frutta e alla verdura ok per quanto riguarda la frutta e la verdura ho preso delle zucchine melanzane banane prugne e pesche queste so che non sono in stagione ma costavano poco e poi era per variare un pochino insomma faremo tempo a stufarci di arance e mele quest'inverno uh, ca Un cavolo dei pomodori un cavolo verza della bietta o della costa non so voi come la chiamate l'ho aperta così insomma la vedete meglio poi dell'insalata, dell la tuga, come si chiama questa, ah, iceberg, sì iceberg, eh, le arance, adesso arriva il periodo eh, di iniziare a fare le spremute che io adoro e quindi eh, delle arance e eh, le mele perché appunto siamo in autunno e quindi anche con queste adesso si inizierà a preparare un sacco di ricettine buone con le mele di merende, insomma con le mele e niente, questo... È quello che ho preso per quanto riguarda frutta e verdura vi faccio vedere ancora uh, un paio di cosine che non ho comprato qui uh, siccome l'ho preso un paio di giorni fa uh, e ci tenevo a farvele vedere lo stesso anche perché poi penso che ve ne parlerò a questo l'ho preso sempre al discount in realtà ed è questo balsamo al cocco che uh, devo provare non mi dà grossa fiducia in realtà perché non c'è praticamente nulla dentro uh, tra gli ingredienti però uh, ve lo provo e poi vi farò sapere e questo è il prodotto che ho preso è di Nivea a quanto pare si stanno um, modernizzando e di questo ho avuto veramente una sorpresa e ho preso appunto quest'acqua micellare con aloe vera ecco ho preso queste due bombe eh, da bagno frizzanti in realtà erano tre ma una l'ho già usata questa è giglio e melograno e eh, questa fragola e cioccolato e appunto sono delle bombe da bagno anche queste non è mia abitudine comprarle perché avete visto che farle è davvero molto facile ma ce le avevo da lì davanti avevano dei profumi molto particolari e ho voluto provarle ultima cosa e poi credo di avervi fatto vedere tutto sono queste maschere qui questa maschera all'acido ialuronico questa vivi verde nutriente rassodante questa purificante per pelli normali e miste e questa idratante e rifrescante e niente con questo è tutto io spero che il video vi sia piaciuto vi ricordo di lasciare un mi piace al video iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto cliccate sulla campanellina per rimanere aggiornati ogni volta che pubblico un nuovo video nel canale condividetelo se vi va e, e niente vi saluto e ci vediamo prestissimo con un nuovo video ciao